Guardate tutti quei prodottini eh, su Instagram che c'è scritto prodotti in omaggio, fate skip up, l'ho fatto ed ecco cosa mi è arrivato. Andiamo a vedere che cosa c'è skin allora, confezionata bene, è un prodotto, dovrebbe essere un anti-age. Allora è in omaggio Come hanno detto è in omaggio Però ho pagato 9 euro di spedizione Allora Extra Life Bost Serum Siero Extra Life Bof È da provare naturalmente Però l'ho pagato 9 euro eh, Volevo un siero anti-age Un pochino buono E so qua cosa mi sarà arrivato devo provarlo ah dai non è guarda schiavo devo provarlo e poi vi dirò come funziona basta mettere delle gocce nel viso eh, nel viso pulito mattino e sera dovrebbe togliermi almeno dieci anni dieci anni SIERO EXTRA LIFE AI POLIFEROLI un trattamento intensivo specifico per l'area la, l'area viso e collo la sua formula specifica contiene un mix di attivi quali ACIDO Yaru IAURONOLICO IAURONOLICO IAURONOLICO IAURONOLICO IAURONOLICO IAURONOLICO allora acido Ialluronico, non mi veniva, eh, polifenoli, estratti dell'uva di varolo, non è che mi ubriaco, e la bulbine che non so cos'è, che agiscono per contrastare i, e prevenire i segni del tempo, creano un effetto lifting immediato, lo provo da subito, eh, poi riducono visibil visibilmente le rughe del viso e del collo. Il mix di attivi ha inoltre un'azione tonificante, rimpolpante e riduce nel tempo le rughe. Come ho già detto, nel giro di una settimana dovrei avere 10 anni in meno. È scritto talmente piccolo che manco riuscivo a leggere. Vedremo i risultati proviamo a vedere la consistenza del prodotto ah, è come un gel praticamente da come abbiamo spiegato va messo nel viso è profumatissimo e va spalmato adesso sono truccata va spalmato un po' su tutto il viso assorbe immediatamente, ha un profumo favoloso, stasera lo metto meglio, sì sì, buono, peccato che non sentite il profumo, buono, buono, buono, buono, buono, ciao al prossimo video